ciao a tutti oggi prepareremo il frosting al formaggio per muffin il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa Gli ingredienti sono formaggio spalmabile a panetti burro zucchero aroma di vaniglia e colorante alimentare in gel diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero Aggiungiamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. Selezioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Veniamo sul fondo del boccale. Ripetiamo l'operazione per 30 secondi sempre a velocità 3. Aggiungiamo il formaggio spalmabile che vi ricordiamo deve essere in panetti e non in vaschetta. E l'aroma di vanillina. Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Trasferiamo il composto in una ciotola, aggiungiamo il colorante in gel che ricordiamo essere facoltativo e amalgamiamo delicatamente. Trasferiamo il frosting in una sacca a poche e decoriamo i muffin frosting al formaggio per muffin. Grazie e alla prossima ricetta!